Ciao, sono Marco. Questa mattina, 26 febbraio, ci siamo svegliati con questo paesaggio completamente imbiancato e diciamo che potremmo definirlo Croce e Delizia. Perché dico questo? Per il semplice motivo che per qualcuno potrebbe essere motivo di divertimento, di distrazione di novità, anche se vogliamo, perché qui non nevica molto frequentemente. Per altri potrebbe essere un problema, per esempio per chi deve andare a lavorare, per esempio, e non è un problema gravissimo perché saltare un giorno di lavoro potrebbe non essere molto grave, però prova a immaginare quelle persone che hanno l'esigenza pressante, molto importante, di andare magari a fare... Eh, non so, un intervento in ospedale. Prova a immaginare, per esempio, quelle persone che devono fare la dialisi si trovano in difficoltà. Questo per dirti cosa, che non esistono cose buone o cattive. Tutto dipende dalla percezione che hai in quel momento e che ovviamente è dettata anche un po' dalle esigenze, l'ambiente e quant'altro. Quindi non esistono cose giuste o sbagliate, specialmente quando si tratta di cose naturali. Questo volevo dirti in questo fantastico 26 febbraio, ricco di novità perché ovviamente come vedi sta nevicando, non mi resta che salutarti con un abbraccio, ciao!